ma benvenuti siamo su minecraft ad un solo blocco e in realtà qua ce ne sono molti di blocchi ma chiaramente siamo sospesi in aria e qua c'è uno zombie che continua a morire tante volte infatti è a livello 5 poverino zombie e qua c'è la mia amica fede ciao fede salve ha urlato malissimo, ma è assolutamente naturale. <ride> allora, Fede, il tuo primo compito da fare è fare prendere tutto il legno. E attenta, attenta, perché qua ci sono i sapling, tipo i, tipo i semi che cadono giù dagli alberi, no? Quelli là sono molto importanti, perché quelli ci servono per progredire con gli alberi e con il mondo. Tanto qua in realtà ci sono molti altri albero, alberi, ma poco importa. Lì vedo un Fa lupo benissimo. in lontananza. Ok, bene, allora io inizio... A scavare qua sotto Perché qua sotto si troveranno cose sicuramente importanti Lo zombie per ora lo lasciamo stare perché non abbiamo La possibilità di affrontarlo boh, Ragazzi ragazzi ragazze Non abbiamo assolutamente eh no. la possibilità di affrontarlo Perché siamo proprio scalzi di qualsiasi cosa Ma scusate un attimo Non abbiamo ah, niente praticamente Ma quest fede, questa è una farm di Guarda vedi eh. È una farm Di, di, di, di, di, di, di terra non, non lo so non, non lo so Perché poi sto valbettando in questo modo Lo stavo facendo apposta Ma non devo farlo nemmeno apposta Mi sa che stava laggando leggermente Vabbè Ah ma mi ha dato un uovo Che cos'è Dirk Ah Ok ho capito Ho capito tutto Allora praticamente ho un Un generator Cioè praticamente È un generatore di terra Questo generatore di terra Si può piazzare da qualche parte E praticamente Ti fa terra infinita Praticamente quanto vuoi Cioè avete capito Che figata questa mappa È bellissima E l'ho trovata Proprio girando su internet No ragazzi Nel senso sono proprio un boomer no, ma io ho 8 bo 9 bottiglie di enchanting e una loot chest ok ah hai trovato una cesta Fammi non prendere non prendere non devo vedere dove, dove l'hai trovata fammi vedere un attimo che poi io sono stupido perché non ho ancora messo la musichetta bellissima ma mi è apparsa nell'inventario ah ti è apparsa nell'inventario sì. ma seriamente fammi vedere sì. un attimo dammi dammi vai, vai. ok ok oh un sacco di roba, ora c'è tanta diorite Poi c'è tanta cobblestone 50 per l'esattezza C'è eh, un secchio C'è un secchio di latte E appunto ci sono... C'è il carbone E poi la, le patate, insomma un po' di robe La wooden cosa E anche la lava Praticamente questa è una wood chest praticamente ti ha dato un tesoro E mi ha dato anche un premio a me 18 bottiglie di XP Che praticamente ce le possiamo lanciare Tipo se facciamo così Ci diamo un sacco di... Eeeh un'altra... Uh, Un'altra, altre ceste bellissime. Loot chest, mispericciola. spericciola Avete visto, ragazzi? È bellissima questa mappa. Cioè, meno male che l'ho scaricata. Allora, qua è questa. Qua ci sono altre cose. Un sacco di cose. Tipo, mm, ok, io ah, direi di lasciare. No, no, no. Facciamo Erro. così. Lasciamole, lasciamole tipo qua. Esatto, qua okay. vedete ci sono un sacco di robe Queste cose le possiamo usare per progredire Con uh, tutte le, le, le mansioni che abbiamo da svolgere Perché su questa mappa ovviamente ci saranno, ci saranno delle mansioni che dobbiamo svolgere ragazzi Ovviamente E lo faremo tutti quanti insieme Allora facciamo così uh, Ovviamente eh, adesso io sono bloccato perché Fede è sciocchina Stupida Fede No, mi permetti ah, di L'ho visto! No, no, no, ti sei scordata della regola, eh, cioè dovresti parlare solamente quando sei su TS, insomma, sul programma che usiamo per parlare Sì, sì, sì, poi... sì, sì, sì, no, ma non l'avevo visto, quello in aria, <ride> Eh, beh, eh, beh, vabbè, ma poco in po adesso, però prendilo perché guarda lì, è, è un bellissimo album Ma poi vedete queste particelle, ragazzi, cioè nel senso, è pieno di particelle strane E adesso io direi di fare un ponte che ci porta verso un'altra isola E io direi di farlo qua, allora, io per questa volta ovviamente non taglio, però, ragazzi, ovviamente io taglierò le parti in cui diciamo do dobbiamo andare verso le, le, le isole. No, perché non vorrei fare. Di Ma cosa caspita mi stai dicendo? Praticamente non posso andare. Perché non è ancora sbloccata quest'isola. Quindi posso andare solamente quando è sbloccata l'isola. E eh, scusami, come eh, ti permetti? Ah, poi ovviamente mi stavo scordando di dirvi una cosa importante. Cioè, Se Minecraft non mi spacca le orecchie Cioè che noi abbiamo il Keep Inventory Perché l'ho messo mh, Fidatevi è molto meglio se noi abbiamo il Keep Inventory Perché sennò poi dopo è un casino È un casino proprio della madonnina E ma cosa sta facendo questo zombie? Ti stava sculat... Ti stava... Eh sì ti stava facendo le chiappette Oh altre cose che forse ci danno altre loot chest Vediamo Tante tante, tante. Okay. ok. Ti ha dato un'altra okay. loot chest Posala un attimo Però è bellissimo devo dire questa, questa mappa cioè, Mi sta piacendo molto Allora vediamo Bello Bello bello Altre cose molto bene Ah anche ho altre bottiglie Vediamo un attimo Vediamo eh. mi, mi darà sicuramente No non mi ha dato niente a me Ma che stro Non ho dato niente questa volta niente, esatto Hai di nuovo parlato se... Comunque tu sei proprio deficiente Vabbè, <ride> povera Fidelica uh, Fede sarebbe Ok, allora dov'è il uh, generator, scusami Ah, eccolo qua, ok, perfetto Adesso io direi di metterlo qua al centro dell'isola Dove Fede si è messa chiaramente Perché lei è un, un genio, ovviamente No, certo, <ride> certamente E praticamente quando abbiamo bisogno di, di, di terra Possiamo venire qua e scavare Far così, guardate e scavare tantissima terra che poi ci porterà sulle altre isole. Se non ti sposti, ti devo uccidere. Ah, e mi sa ah, che lo farò perché pa. purtroppo eh, devo i farlo. I Hai i ragione. Pa. Dai, lancia ste caspita di robe perché sono belle. Ok. Ti ha dato okay. qualcosa? Altre, altre chest. Bene, perché te le da solo a te? Che odioso. Che so. Comunque, seriamente, ma quante caspita di robe abbiamo? Cioè, nel senso siamo ricchi. Eh allora facciamo così Prendiamo tutta la terra che abbiamo E eh, tu Fede prendi altra terra Intanto io direi di, di darti anche un'altra mansione Espandi l'isola Verso tipo nuovi orizzonti Io andrò a prendere tipo quelle pecore Vediamo un attimo se da questa parte posso andare oppure no I hope so Nel senso lo spero tanto perché non posso Ma porca miseria dove devo andare Mannaggia a voi e alle vostre capetton Eh capetton e Mettiamo la musica che bella la musica bim, bim. E eh dai Non posso andare da questa parte Da quest'altra parte invece posso Non posso ok va bene E da quest'altra parte invece potrei E eh, non posso nemmeno da questa Ma scusa Allora da questa parte dai dimmi E eh, sono caduto Oh Cose! Un'altra loot chest Perché mi sono fatto un piccone Molto bene Altre pozioni Allora qua Ci sono cose belle Molto belle Molto molto belle Ragazzi bellissimo Poi delle torce Sono importantissime Le torce io le terrò Anzi tieni anche tu in mano Fede Nel caso mm -hmm. E poi adesso farò, Faremo questa cosa qua Che ci daranno altre esperienza Vai esperienza Esperienza Forza vieni a noi Esperienza Forza esperienza Mamma mia quanta esperienza Bene Altra Altre esperienza Vai Facciamo il bagno Nell'esperienza Se stata La loot chest Non credo proprio Allora Cerchiamo di capire uh -huh. bene Come funziona sì, Questa invece. cosa sì ok mettila mettila cos'è che c'è qua dentro Addirittura un bucket of salmon Praticamente qua possiamo anche fare una farm di pesca in teoria quanto ho capito <ride> Molto interessante Però ragazzi cioè io nel, nel senso noi non sappiamo come poter progredire Nel senso come possiamo andare nelle altre isole Forse da questa parte si No non si può scherzavo E eh, niente Allora scusami cosa vuoi da me Cioè mi devo, devo arrabbiare Eh? eh? oh, oh, oh. Un'altra quest Ma ragazzi ma Stanno succedendo cose Incredibili Perché noi stiamo Ammazzando questi zombie qua Che ci sono qua Perché dobbiamo capire Ma la nostra isola è diventata L'isola delle chest Praticamente L'altra isola è tipo L'isola dello spawner L'isola delle pecore Dei maiali Invece questa è l'isola delle chest Dopotutto ogni isola Deve avere la sua peculiarità Dopotutto no È importante questa cosa Fede guarda Qua c'è un po' di carbone Io direi che Questa cosa io te la metto qua Così Tu potresti Chiaramente scavarlo Tutto quanto E secondo me ci darà un'altra chest bella che poi potremo progredire. Questa mappa è molto bella, devo dire molto, molto quest, molto quasi tipo GDR. No, però molto bella, devo dire. Mi sta piacendo. Allora, um, è no, it... nuova, è nuova. Allora, ragazzi, abbiamo capito come funziona tutto. Abbiamo eh! perfetto. Allora Uh, prendiamo prima di tutto Ah ci ha dato un'armatura Allora sì. So che sono in gordo Ma ovviamente la devo tenere io Perché nel senso l'armatura È per i veri guerrieri Non come te Che non fai un cavolo Dalla mattina alla ma sera Ce l'ho anche io Scusami Ce l'ho anche io l'armatura Ce l'hai anche tu Allora beh sì. allora... No non ce l'hai tu Non ce l'hai Sì ce l'ho addosso Scusami Stai mentendo palesemente <ride> ti ti. di te. No non, non mi giro Tanto non mi giro Eh allora... vabbè. Mm, mm, sì dai ok Ho visto che ce l'hai Va bene ci credo però adesso posso leggere Enchantment Gua Guide, Mob Spawner. Praticamente qua ci sono scritte un sacco di cose, tipo come ottenere, fare il vaccino addirittura. Ma che cazzo vaccine? Ma che Vabbè. Uh, ok, va bene. X-Ray Tool, ma cos'è? Ma ci sono cose citeine qua, vabbè, insomma, non lo so sinceramente. Però. L'unica cosa che so è che qua sotto noi abbiamo tipo. Tipo qua, ragazzi, a No, dove cosa ho fatto? Qua no, no, Voi non leggete adesso Ma qua adesso abbiamo tipo uh, Diciamo degli obiettivi da risolvere, no? E quindi potremmo risolvere in un qualche modo Dico scavando, facendo le cose Un po' importante, no? Allora uh, Adesso fa, dobbiamo craftare uno stone pickaxe, giusto? Sì Quindi uh, Dov'è la crafting table? Qua so è però... sopra come facciamo salire. a salire? Ah. Fa facciamo oh. così, guarda, facciamo così, guarda, guarda. Perché io ho un'idea, io sono più genio di tutti quanti messi insieme. Pure di te, ovviamente, cioè, ci mancherebbe altro. Facciamo così. Co ok, bene, saliamo un no. po' da questa parte. Non già sopra io. No, uh, non è vero. Io sono stato il primo, io non, sì. non ti permettere. Allora, faccio così, craft il piccone, vediamo un attimo. Scusami, l'ho craftato. Ma io non capisco ah, Allora facciamo così Prima Mi sa che dobbiamo craftare una fornace Esatto okay. Perfetto bene ok ho craftato la fornace uh. Ho piazzato la fornace Dovrebbe ridarmi ok mi ha dato Pure questo obiettivo qua Adesso devo craftare una stone sword Che praticamente sarebbe la spada Vedete tipo gli obiettivi là sotto quelli che vi dicevo ragazzi è così che si fa, tipo. Cra craft stun Stone's War, perfetto, fatto. Eppure Stone Axe, quindi una. Diciamo un'ascia, no? Però noi ce l'abbiamo già, l'ascia, cioè nel senso. Ci stanno facendo fare cose strane, strane molto strane. Però fatto. Ok, abbiamo completato. Yay! <ride> molto bene, epici, epici. Questa mappa mi sta piacendo moltissimo. Oh. Uh. Metal Factory, c'è una spada della... Questa se entra, porca miseria! Tig Fede, mamma mia! Ah no, mi sono suicidato anch'io, porca pu... Puzzarda, puzzarda, puzzarda. Puzzarda, puzzarda. Puzzarda, Comunque avete sentito, Fede, che stava ridendo da strega. Io ve lo dico, ride sempre così. Allora... Eh, allora, allora, non dire allora Una nuova luce? No. Ma cosa sta dicendo? Ma è impazzita Ma ti sembra il modo di parlare? Allora, devo uccidere questo zombie Perché questo zombie mi darà uh, cose Non è vero, non mi stanno. Ah, sì, dobbiamo uccidere gli zombie come obiettivo Oh, scusa <ride> L'ho ammazzata mi, Lo mi hai faccio apposta questa volta eh. Seriamente no, seriamente no Prima sì Sei spawnata davanti Guarda, io... Sì. Io non ti dico, eh, però... Eh... Ma... Dato... Ma... ma, ma si permette? Ser? Allora tu. Ma come ti permetti? Oh, ma mi stai dando Wither se, se picchi, ma come ti permetti? Ma tu come. No, Vabbè. ma se picchi lo zombie! Ma la regola è di parlare su ti. È... Cioè, devi, devi andare, devi per parlare, devi, devi andare da un'altra parte. Quindi, fai quella roba, se devi parlare. E poi, comunque. E non parlare a caso. E poi, no, comunque. Ma comunque è lo zombie che ti dà. Da... Quando colpisci lo zombie, ti dà Wither. Ah, sì? Prova, ah. prova, prova, prova Anche se io lo picchio senza spada, sì, è vero Eh, perché sì. questo è uno zombie pro, quello che ti entra ancora di più dappertutto Allora, eh. mine call. Ok, allora, praticamente io ho un'idea, cara Fede Tu fai quella roba lì, io vado a minare il carbone Che è questo carbone È molto importante minare il carbone Perché praticamente facendo così io completo gli obiettivi Però come faccio a completare? Eh... Qua non è che ci sia molto ca carbone Scusami, io come faccio a completarlo? Magari vado da questa parte, non lo so, vediamo Perché secondo me non, non, non, non è normale, no? Non è... Ah, ok, un, ho trovato un altro carbone, perfetto E un altro ancora Eh, però qua se continua ad andare giù Cado, mi sa, eh Mi sa che sto per cadere in realtà Ti, ti dico giusto la verità Ma... No! Mh, cosa? Cosa è successo? Sto morendo, ma... Eh, vabbè Non morire? Non morire? È vietato morire Ok, Comunque non si può andare E eh, io come faccio a minare? Forse da questa parte oh, Ho trovato Tranquilla Fede cara Ho trovato tutto Io non ti devi preoccupare non, uh, non Sì sì sì Io ma guarda che me lo sto cavando Non ho bisogno di te cioè devi sapere che tu sei stupida nel mio eh, No prima cosa tu sei stupido Ma tu hai notato nell'isola di fronte Che c'è un coso di neve Che ci tira le palle di neve Giusto per Ma davvero? Dove? Dove Sì dove, me, no? la ora, di di oh, me la tira da una Di proprio di frontellare Oh cosa cavolo fai Figlio di una Di, di, di una Sarda. zucca di una puzzarda, sì <ride> eh, No, vabbè Figli di una zucca, mamma mia Queste zucche qua Che fanno questi figli strani Sciocco basito Allora No, però non posso andare Mannaggia Eh, continua Basta, a dirmi la stessa cosa Um, allora ragazzi dovete sapere che meditando si riescono a mantenere le cose tranquille, No? si riesce a stare tranquilli senza arrabbiarsi Quindi io devo capire bene Se tu Fede riesci a trovare carbone Un modo per minare il carbone In sì. qualche modo facciamo, no? Perché nel senso io vorrei fare qualcosa, no? Eh Se no poi dopo qua non, non, non ne usciamo fuori assolutamente Ok <ride> Abbiamo fatto ragazzi! Eh? Abbiamo fatto pure questi obiettivi adesso. Ma ti ha sputato qualcosa? Vediamo un attimo. Cos'è? Ma poi è vero, ci cioè, fa strani rumori quando. Però è molto carino Dai, non prende! Non pre prendete! Pre schifoso non si prende. Vabbè, comunque, fatto sta: che noi adesso possiamo andare o no? No, non possiamo ancora andare. Ma vai. Ah, a quel... Allora dobbiamo craftare l'andesite wall. Ma dai, un muro di andesite. Poi dopo piazzare poi la io. terra. Ok E poi dopo Mamma mia che rottura di pappole ragazzi Cioè dai E poi dopo pia piazzare pia Ancora Piazzare andesite oh, Ho capito E poi dopo cosa? Dobbiamo fare anche le torce Bene Allora ragazzi Noi finiamo qua Il video bellissimo Di questa mappa A noi sta piacendo molto Andremo avanti fi Magari finiamo quest'isola Ovviamente Off camera E poi dopo Continuiamo mh, Nel prossimo episodio Con un'altra Di queste isole Molto belle E speriamo che vi piaccia Questa Una di queste mappe insomma questa mappa qua soprattutto e soprattutto vi ricordatevi di mettere l'emoji più bella nei commenti la vostra preferita e lasciate like iscrivetevi al canale attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao